Bentornati al Bar 5 Stelle di Pisa, quattro chiacchiere per cercare di capirci sempre qualcosa. Oggi parliamo di partecipazione, ne parliamo da un punto di vista, diciamo, pisano, ne parliamo con Alessandro, che, a tutti. che nel gruppo di Pisa ha un po' studiato la problematica. Allora, cosa ci dice su questa partecipazione? Allora, la partecipazione è un concetto mutuato dalle esperienze di democrazia avanzata dei paesi Nord Europa. La partecipazione dei cittadini è un requisito fondamentale all'interno di quelle società perché si vuole superare il concetto che il cittadino partecipi alla vita di una, di una comunità soltanto ogni cinque anni, cioè quando si reca nel seggio elettorale, mette una crocetta su una scheda elettorale e poi delega tutto al politico che ha votato. In realtà, il Nord Europa ci insegna che le società complesse e moderna come quelle attuali, non possono essere governate con questo principio di delega totale al politico e il, il concetto di partecipazione risiede nel fatto che i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su problematiche molto importanti per una comunità. Però qui dobbiamo fare un piccolo escursus su, sulla politica nostrana. Perché una volta nel, esistevano i cosiddetti consigli consi di quartiere, che erano l'organo elettivo più vicino al cittadino. Solitamente era l'inizio della, della, della polestra politica per i, per i politici. Ecco, diciamo questo, che atterrando da grandi principi a una realtà così molto più modesta, più sana, pisa una città sotto i 100.000 abitanti. Allora, sì. una delle prime misure di spendere sì. lì, che sono prese già a tempi di frodi.. Sì. Cioè, fecero fuori... Praticamente, praticamente, è successo che eh, si iniziarono a girare i best seller sui costi e la politica, sì. i, i continui reportage televisivi sui costi e la politica, e, e allora, eh, dovendo fare qualcosa, la politica con chi se la prese, ovviamente col pesce più piccolo. Cioè, si decise di tagliare i consigli di quartiere nelle città sotto 100.000 abitanti. E Pisa, che a causa di un progressivo svuotamento dei, di residenti a favore di studenti è sotto questa soglia, vide i propri consigli di quartiere eh, tagliati. A questo punto le forze politiche pisane però erano in difficoltà perché avevano probabilmente una serie di adepti che ci tenevano a fare i consigli di circoscrizione, cioè consiglieri di circoscrizione, e quindi inventarono una cosa strana che c'è a Pisa, CTP, consigli territoriali di partecipazione, una cosa stranissima. Che non, sono, ragazzi, che non sono più organi elettivi ma certo, organi eh, mai, eh, nominati nominati dai capogruppo in consiglio comunale, quindi ogni lista diciamo, presente in consiglio nomina un certo numero di consiglieri in base a voti ottenuti eh, alle elezioni comunali, quindi questi consiglieri di partecipazione sono organo consultivo che durano la durata del consiglio comunale Esattamente. e va bene, eh, è. Eh, quindi... Però a questi consigli, eh, consigli manca la funzione propulsiva, cioè di impulso e di proposizione per fatti concreti all'interno della comunità, perché alla fine i CTP vengono chiamati a rettificare scelte che vengono prese da altre cioè, parti. I CPT, anziché i consiglieri CPT dovrebbero in teoria no, essere i portavoce dei quartieri, proporre delle cose al Comune da fare, diciamo, no? eh, portare delle proposte al Consiglio Comunale. Invece cosa succede? Succede che gli assessorati. Eh, caricano su questo eh, una serie di problematiche eh, in base alle iniziative della Giunta, di pareri, ma neanche, forse più che altro informano, non so come dire. Cioè, una, è un processo stranissimo che doveva essere un processo diciamo, dal basso: è, è, un processo, è un alibi, diventa un alibi su cui la Giunta può dire no, noi abbiamo fatto la partecipazione perché abbiamo fatto passare una serie di problematiche che abbiamo scelto noi. Fa, eh, risolte con delle decisioni a nostro parere, eccetera però l'abbiamo notificata in qualche modo anche a questi CTP e quindi abbiamo fatto la partecipazione. Per questo è molto interessante, perché questa cosa eh, senz'altro città nazionale eh, Correnzi avrà degli sviluppi e Pisa sotto questo aspetto è di nuovo un progetto pilota perché eh, questo meccanismo di falsa partecipazione, vedete sarà ripresa anche sul piano nazionale e, e quindi insomma, io consiglierei di, di, di starci attenti alle, a certe mosse falsamente partecipative di cui appunto la scuola toscana di Renzi è veramente eh, abile. Eh, è, è un caso concreto, recentissimo di processo partecipativo è la cosiddetta, la cosiddetta variante al piano strutturale che prevede la realizzazione della cosiddetta cittadella aeroportuale, eh, nella quale verranno realizzati per, per sommi capi, un centro congresso ad, auditorium di, da 4.000 posti e una struttura di ricettiva alberghiera di circa 900 posti. Sono stati atti è stato attivato. Tutto questo dovrebbe avvenire all'interno delle... del quartiere di San Giusto, quello dell'aeroporto, quindi il ct 4 E è stato attivato un processo partecipativo molto, molto breve, che è durato appena 30 giorni, si è appena concluso, soltanto 4 riunioni. Eh, nei quali sostanzialmente i cittadini sono stati informati del, dell'idea eh, di realizzare eh, questa cittadella aeroportuale. Non entrando nel merito del, del progetto, sulla sua utilità, sulle problematiche legate al rischio idraulico che c'è in quella zona, chiaramente eh, noi reputiamo che un processo partecipativo fatto in questo modo innanzitutto sia troppo breve. Si è fatto in maniera unidirezionale e il cittadino medio ha eh, grande difficoltà a capire l'entità e la portata di questo progetto anche perché il materiale informativo che viene distribuito non è eh, facilmente comprensibile da un, da un, cittadino, da un cittadino medio e inoltre un processo partecipativo che si, che si eh, svolge soltanto all'interno di un quartiere quando in realtà andrebbe coinvolta tutta la città perché si, tra, si tratta di un progetto eh, di grandi dimensioni eh, che va a, a decidere anche le sorti eh, commerciali della, della città di Pisa perché eh, in, su, su questo progetto non sono state consultate né le categorie degli albergatori né eh, le, le categorie che hanno eh, che fanno congressi, quindi l'università che ha un suo eh, centro congressi e altre realtà come la Camera di Commercio che ha altre sale per fare i congressi. Noi reputiamo che un processo partecipativo fatto in questa maniera eh, sia inutile perché alla fine i cittadini eh, vengono informati ma non possono decidere e qui eh, è la proposta che da sempre contraddistingue il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle vuole che al termine di questi processi partecipativi vi sia un referendum senza quorum, cioè i cittadini quando si tratta di scelte così importanti per una città devono essere consultati. Non è possibile che società complesse come quelle nostre, dove c'è una disaffezione della verso la politica molto forte, ricordiamo come alle ultime elezioni amministrative ci sono stati 16.000 astenuti in più rispetto alla, pre alla precedente tornata amministrativa. Chiediamo che eh, scelte così complesse debbano essere decise attraverso lo strumento referendario e non è possibile che la politica eh, governi per 5 anni interrottamente senza più eh, sentire qual è il parere dei cittadini. E questa è appunto la grossa differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri, cioè una responsabilizzazione anche dei cittadini, cioè eh, è il contrario della delega, cioè il cittadino che delega a un certo punto è come se si scaricasse delle responsabilità. Un cittadino che partecipe può decidere, eh, si deve assumere delle responsabilità eh, attraverso dei referendum, in questo caso per esempio, secondo me non sarebbe neanche sufficiente un referendum eh, per dire volete o non volete la cittadella aeroportuale dovrebbero essere messi sul piatto anche altre possibilità, cioè voglio dire abbiamo tanto soldi abbiamo questa situazione in comune eccetera da spendere cosa ci fareste? oppure eh, che tipo di sviluppo volete, eccetera. In sostanza eh, il problema è questo, quando io voto una lista alle elezioni comunali, ma questo vale anche sul piano nazionale, insomma, eh, eh, sì, io voto all'incirca un programma, però poi eh, se durante i cinque anni della legislatura vengono fuori dei progetti grossi, che impegnano anche risorse finanziarie, che modificano in maniera irreversibile eh, l'ambiente, come può essere appunto la Città di Portale a Pisa o la TAV eh, in Val di Susa, eh beh, insomma qui eh, non mi posso nascondere dietro il dito ho vinto le elezioni che poi in Italia le elezioni non vince mai nessuno, vabbè insomma eh, in Italia le elezioni si vincono per, le, per virtù della legge elettorale, non per i voti presi, vabbè. E, e questo è un grosso problema democratico eh, è il grosso problema dell'Italia, poi del, del, del, del rapporto malato che si staura tra cittadini e politici. Va bene, insomma, abbiamo parlato dei massimi sistemi, partendo così da una realtà, da una piccola realtà pisana, che per noi è importante, ma la magari potreste l'Italia un po' Va bene, grazie Alessandro e grazie, grazie, a, te grazie per a tutti voi. Vedi. arrivederci da Darci in questo Arrivederci.